Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Pensavo fosse un video serio Io sono Beatrice Ciao Bea, Ciao. piacere quello di oggi è un video importante perché dato che hanno parlato un po' tutti di noi, hanno parlato di noi in radio, hanno parlato di noi testate giornalistiche Vogliamo parlare noi, vogliamo finalmente dirvelo, siamo fidanzati È eh vero Ci siamo fidanzati e quindi oggi cosa faremo? Faremo un test dove testeremo quanto uno conosce l'altro mm -hmm. Preparatevi per questo è il primo video del mese e ci sarà un video al giorno, fino a non so quando, penso per tutto dicembre Via col video la mia prima domanda che ti faccio, che poi io devo rispondere per te, tu devi rispondere per me, quindi quali sono i miei animaletti? Cioè gli animaletti domestici che hai? Sì. Hai Spillo, che è il cane... Eh, ma è dai miei. Eh, che quindi cosa è. Okay. No, non hai nient'altro di qua. Non no, no, hai. No. E io? Invece tu hai un cane. Che si chiama? No, questo non c'è <ride> un animale. Eh, ho capito, voglio sapere se lo sai. È un labrador? Sì. È una femmina? sì. Si chiamerà? Inizia con la L? No. No. <ride> con che lettera inizia? Con la W. Wendy. Bravo, bravo. Chi ok, sono preparata. Qual era quest'altro cane L? Eh, perché il mio primo migliore amico è no, un labrador luna. nero. No, si chiamava Lucky. Il mio cane si chiamava Luna, il mio primo cane si no, chiamava però Luna. Però io le cose tu so anche. Cosa non posso mangiare? Tu mangi tutto. Perfetto. <ride> cioè, ti... Tu non puoi mangiare i latticini. Sei intollerante, non allergico. Intollerante oh, ai latticini. No, bravo che sei, mamma <ride> mia. Quando non dovresti parlare con me? Quando non si può parlare Dai, con te? Te l'ho detto oggi, <coughs> te l'ho detto oggi Quando sei arrabbiato? No, cosa c'entra? Vabbè, quelli lì è quando normale Quando devi fare la cacca? No, no, no, no Quando devo fare la cacca sono felice Quando sei stanco? Cioè? Che ti svegli male Quando mi sveglio? La mattina Io di solito la mattina non voglio parlare con nessuno Ma non è vero, parliamo cioè, <ride> Tu invece, Feria. quando hai il ciclo <ride> <ride> Sì, ammetto Quale pensi sia la mia peggior abitudine? eh <ride> Nei tante, sinceramente. La peggiore in assoluto... Quando non rispondi Ok La tua Fastidioso. è quando ti dimentichi le cose Ho un problema Ho un potuto <ride> problema Mi dimentico quello che dico Quello che faccio e ogni cosa Non è colpa mia È un'abitudine Si ha di Alzheimer. ripetermi. Ha l'abitudine di, di ripetermi Le cose le, 20 Spesso le, le, le, le, le, le cose Qual è il mio film preferito? Quello che c'è su Netflix Con quella tua uh, m, m, attrice preferita Che avevi anche come sfondo di cellulare qualche tempo fa Okay, summer, okay. summer qualcosa summer Love. The Last Summer The Last... Madonna raga okay, ok ma non è il mio preferito No e qual è? Lì ci sono gli attori I miei attori, attori preferiti no. Però è il mio film preferito Il mio film preferito in assoluto The Wolf of Wall Street yeah. Davvero? Yeah qual è il mio? Va bene yeah. il tuo film preferito è o Harry Potter O la cosa dei magici animali La del sequel No? Qual è il tuo film preferito? Questo è difficile ma me l'hai mai detto? No. E allora? No, forse sì, no, sì che te l'ho detto. Te l'ho detto, sai quando te l'ho detto? Quando eravamo a teatro l'altro giorno. No, Ah, Aspetta, cosa? E così sono stata troppo, davvero troppo buona. Te l'ho detto Come si chiama? Ma non mi hai detto. Non mi hai detto che era tu. Mi hai detto che è il tuo musical preferito. Non il tuo film preferito. Vabbè, dai. Io a volte posso giocare anche sul fatto. Guarda che. Sì, di. Non me l'hai detto. Esatto. Lui dice che non gli dico le cose semplicemente perché io non mi ricordo. Poi in realtà le ho dette. Comunque no Mi hai detto che è il tuo musical preferito Tu mi hai detto No assolutamente Gli animali fantastici Dobbiamo vederlo Vabbè, È uno dei un miei film, film preferiti Vabbè uno dei miei film preferiti Ma il mio preferito in assoluto è questo Va bene Prossima domanda Dove sogno di andare? Dove vorresti andare tu Secondo me in America Anche tu con me come no? Come no? Cioè, sarebbe bello perché vado con te, avevo tuo sogno, ma sinceramente go. voglio andare a Parigi. Mi piace a Parigi? So. Ok, non lo sapevo. <ride> no, gliel'ho detto, non è vero che non lo sapevo. Quali sono le piccole cose che mi rendono felice? Non andiamo troppo nel dettaglio. Eh... <ride> Ti faccio il caffè Ti dico amore Svegliati che c'è il caffè Di che cosa ho paura? Ma tu non mi hai chiesto Ma quali sono le piccole cose? Ah le cose che ti fanno ti rendono felice Anche. I grattini la, la, la brioche vegana la mattina Anche Che ho già fatto ho già portato. Una mattina gli ho portato la brioche vegana Anche. Ovviamente questa non diventerà un'abitudine L'ho fatto una volta E sono a posto per tutta la vita Una cosa in particolare che ti piace tanto? Sì Lo sai <ride> Sei in difficoltà Ascoltare la tua musica? No no no che magari io vado a dormire molto presto la sera e Giuseppe invece sta a sveglio fino alle 4 di notte eh. e alle volte mi scrive dei messaggi mentre dormo. Ah, a lei piacciono i messaggi teneri? Sì, tantissimo perché poi la mattina mi sveglio. E mi vede i suoi messaggi eh. carini? Cioè mi Mi prende bene, no? Però io non è, una, non è una cosa che faccio abitualmente. Eh no, perché vabbè. Cioè, per cioè, questo l'apprezzo di più secondo esatto. me. Perché se sì. fosse una cosa di tutti i giorni, ricordate, sì. i, le belle, i bei gesti vanno fatti raramente, così uno si ricorda di più. Anche i complimenti. Mm. Cosa mi piace di più di te? Di me? Sì. Ma fisicamente? Cosa mi piace di più di te? Può essere fisicamente o oh no? Um, di me penso la mia personalità La tua personalità? Questa è personalità? No corsa. penso perché Cioè, sin da quando ci siamo conosciuti ti ho fatto capire come sono fatta Che sono una ragazza molto a modo, intelligente, educata e Cioè so di esserlo perché ci ho lavorato tanto per e essere intelligente è un parolone eh. Oh, so un sacco, quindi sono intelligente Ovviamente è scherzo E quindi magari questo? No No, te l'ho ripetuto un po' di volte, la tua generosità, la tua genuinità, mm. hashtag genuinità, queste cose qua, no? Mm. Ok, invece ora tocca a te rispondere. Di te cosa mi piace di più? No, to cioè tocca a me rispondere, secondo te, secondo me ah, cosa piace okay. di più? Ok, secondo me a te, vabbè, il mio aspetto fisico, Che qua non mettiamo in dubbio, cioè comunque sono un bel ragazzo. Ci sono tanti di bel ragazzi. Però io sono comunque un tipo particolare, eh, si può sono dire. Ho personalità, ho personalità, ti piace la mia personalità, il mio essere sicuro comunque di me stesso, che cioè in realtà uno che guarda un video può dire questo se la tira un sacco, in realtà no cioè, ne... sono molto spontaneo no questa è un'altra domanda, sono molto spontaneo sono molto spontaneo, il mio non è un tirarsi essere sicuro di me, la mia sicurezza sto elencando tutti i miei i miei pregi poi la mia c'è sempre una sicurezza però la mia forza di volontà per raggiungere gli obiettivi La mia simpatia ovviamente Allora, una cosa che è la testa giusta che è Come una? <ride> una su cinque? È l'unica, sì perché cioè, resto. No, ci sono anche le altre cose però la cosa che mi colpisce di più Eh ma sono, devono essere tante, secondo te l'ho nominato? Sì Ok eh, Quanto credi in te stesso perché io credo pari a zero alle volte Però da quando ti ho conosciuto mi hai fatto credere tantissimo più in me stessa Cos'è? che Cos'è? Cos Quindi? Quindi quanto credi in te stesso? E basta come. Che non sei simpatico Come no? Davvero? Eh, non è vero, questo è un trabocchino Non sei simpatico per niente Sto scherzando Sono un po' per Eh. Poi, quale secondo te è un'abitudine che vorrei che tu cambiassi? Che mi faccio troppe paranoie Ok E il fatto che ripeto troppe volte le cose Però Vabbè, non è quello quello che dipende è da me Cioè, quello è colpa È una io. malattia Cioè, eh, guarirai Eh Ok, no, no, è centrato, è centrato mm. Ora tocca a me Non lo so, io cioè comunque mi ritengo Perfetto, per... tu sei perfetto ovviamente No, no, no, no Non no, hai nessun no no, no, no, no, adesso dai Cioè, okay, va bene essere sicuri di sé Ma non è che me la tiro così tanto Cioè, non me la tiro così tanto Ma io dico, oh, sei un menoso di merda. Non sono menoso Lo faccio tanto con ironia io Ti vedo, eh Lo faccio tanto <ride> con ironia Ok Vabbè, allora, Qual è quindi la cosa? Secondo me è un'abitudine Forse i miei rutti. No Perché quelli, cioè, alla fine questione di... La mia bipolarità forse. Sì, assolutamente. <ride> sono bipolare. Raga, ci sono dei giorni in cui è la persona più carina e tenera del mondo e giorni in cui io non lo sopporto. <ride> tipo ieri non, non lo sopportavo nel senso. Cioè, e a me, piace problema. a me piace tanto tirare in mezzo le persone, no? Solo che alle volte questa cosa mi sfugge di mano. Non è vero, non lo fai apposta. <ride> lo fai perché ti svegli così e rompiamo il Beatrice oggi A tutti <ride> No, a me okay. Attenzione Quando mai sono stato un rompipalle? Ieri <ride> Sì, quando rispondi male, Giuseppe cosa tu... Beh, ma rispondere male, dillo Rispondere male non è rispondere male in quel modo che magari possono pensare loro No, non è che quando rispondi che si vede che sei un po' scazzato Sei un po' sì. per, il, per i tuoi pensieri Ti volevo, vi faccio un esempio Perché lui non è che lo fa una volta Lui lo fa per tutto il giorno, bara per due giorni, capisci? E poi sono io quella che... Paranoia. Allora vi faccio un esempio palese oh. Ieri eravamo a questo negozio E, e c'era un reparto con le luci natalizie Tutte le palline di Natale <ride> E gli alberi di Natale in vendita A me piace il Natale, mi piace l'aria natalizia Però mi piace vedere già tutto addobbato Cioè tipo vai in centro e vedi tutte queste cose belle natalizie Invece vedere le robe in vendita di Natale non mi piace Perché mi sembra molto, capito? Natale non, non vogliono dire i soldi così quindi c'era questo reparto pieno di luci che erano messe qua sul soffitto E io ho detto sembra di stare a Gardaland perché l'entrata di Gardaland è tutta luccicosa no? E lei fa wow quindi siamo a Gardaland e io ho detto no E, e quindi Ma quella era una, che, ripeto, era una, vabbè era una Non hai un quello che hai detto, è come lo dici la Ok invece tu? Mi ricordo la domanda Cioè non è. abbiamo sbagliato, non dovevi rispondere, tu dovevo rispondere io e tu dovevi rispondere Vabbè adesso falla tu Questa <ride> domanda devo fare? No in quale momento secondo te tu sei stata a rompipalle Ma io, io ti dico se è vero No tu devi dire me No tu abbiamo sbagliato Non ho capito Vabbè ok Devo dire quando, quella, io, cioè, quando io sono stata a rompipalle Sei intelligente tanto Quando io sono stata a rompipalle Esatto secondo te quando tu sei stata a rompipalle poi io ti dico sì o no e quando per esempio non mi rispondi dopo quattro ore, io mi preoccupo però... E magari io sto dormendo Però magari mi preoccupo un po' troppo Giusto, giusto so. <ride> Però sono fatta così Cioè io mi preoccupo tanto per le persone A differenza di qualcuno che si chiama Giuseppe Però magari non sei per forza tu Giuseppe, ce ne sono tanti Sì, sì, sì ecco. Scusate se ogni tanto tengo la testa giù non me mi accorgo che stavo leggendo le altre domande Ok, dove ci siamo conosciuti? Ne C rispondiamo una a testa Dove ci siamo conosciuti? Sì Chi inizia? Tu? Tu okay, uh... non la prima uscita eh? Sinceramente su Instagram Sincero? Veramente una nostra amica. Sì. E anche quello lo, lo vedrete sul suo canale. Poi, dove siamo andati al nostro primo appuntamento? Qua rispondo io. Siamo andati a Milano precisamente sui navigli. L'ho portata sui navigli a fare un giretto. E lui allungava la mano così. E io. Non è vero, non è <ride> assolutamente vero. Sì. Era lei che allungava il braccio e io mi allontanava. Qual è stata la prima impressione? Su di me e io dico quella su di te. Ok, siamo a fuoco. Vai. Prima impressione su di me. Sì. Cioè che io ho avuto di te. Sì. Se la tira un sacco. Però poi, cioè diciamo. Poi... Però dopo ho notato che in realtà è uno molto serio con la testa sulle spalle. Spettacolo, che. E poi, allora, io la prima impressione che ho avuto su di te, che poi se anche la mia è cambiata. Io la prima impressione che ho avuto su Bea è stata: Wow, sembra una ragazza molto colta, intelligente, serissima, <ride> che scherza poco. Molto con la testa sulle spalle Poi in realtà sembrava poco genuina Cioè sembrava... Avete presente una ragazza molto a modo, no? Così cioè la, cioè la prima volta la ragazza sembrava una tipa serissima Poi invece è stupida In modo buono In modo buono In modo buono Tipo me Ah ok Adesso cioè, vabbè, Molto genuina quelle, quelle cose che ho detto prima Mo, Poco a modo Poco a modo, solo, solo, solo, a modo. Nel, solo nel vestirsi Nel vestirsi Quando si esce Che dobbiamo andare a qualche serata Tutta... Tirata, sembra tutta un'altra persona, eh? però poi in realtà... Cioè, capite? Cosa? In realtà cosa? Eh, diciamo, molto genuina, molto estroversa, mm. così così. Vabbè, qual è stato il nostro primo viaggio, dai? Questa è stata la nostra prima... No, posso rispondere insieme? Vabbè, a Verona. Lascio la parola a Esatto. A Verona, a Verona siamo andati il nostro primo viaggio, non stavamo ancora insieme ovviamente. Però, ovviamente. Però siamo andati a Verona. Sì. Io volevo vedere un concerto e io ho detto andiamo insieme, perché no? E ho detto va bene anche se non mi piaceva il cantante. Sì. Allora l'ha fatto solo per stare un po' con me. Bene. Sì, e perché volevo andare a Verona. Con me. Oh, volevo. Sì, sì, con te. Okay. Con te. E, e niente, è stato un bel viaggio, ne dobbiamo fare sicuramente un altro Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Cioè la prima cosa che hai guardato? Ma devi rispondere tu E poi rispondo io Ok, la prima cosa che ho guardato di te? Penso ai tuoi capelli Io la prima, la prima cosa che ho guardato di te sono stati gli occhi e le labbra Ah, sì Sì, è vero, eh È perché quando ci siamo messi la prima volta Io ero sotto casa tua con la macchina che sono venuta a prendere tu sei salita in macchina, la prima cosa che ho visto sono stati gli occhi e la bocca. Chi mi ha guardato? Ciao! io, ehi... Hey. No, non è andato. Ero un po' in ansia, devo dire la verità, primo appuntamento. Di cioè, tu sono sempre sicuro di me, però primo appuntamento ero, ero un, po', un po' in ansia. Ecco. Anche Che numero ho di scarpe? È 44? No! 2? No! 5? No! 3. Yes, 43. Tu hai il 38? 37? No, 38 e mezzo. Esatto. Vabbè, ma che cazzo vuol dire? Eh, no, Scusa, che scarpe... di cosa stiamo parlando? No, perché certe eh. scarpe 39. Tipo, alcune scarpe col pacco devo prendere il 39, altre. Vabbè, dai, 38. L'avevo azzeccato, cioè, adesso non è che per mezzo, 38 e mezzo. Ma va a cagare. Poi, il mio cibo preferito? è pizza o piadina? Che domanda? No <ride> Eh, no, la. Questo la, è il mio slang lasagna, preferito. La, eh? la pasta al forno, melanzanata, non lo so. Il sushi, cazzo! avevo pensato al sushi mamma cavoli. Mamma A proposito, guarda di sushi, sai? Penso che mh, per questo video sia tutto. Ci conosciamo abbastanza bene, voglio dire. Andate sul suo canale che è, usci è uscito anche un video con me. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se siete nuovi iscritti, commentate con hashtag Nuovo iscritto. Che dire? Fateci sapere cosa ne pensate. Voglio sapere cosa ne pensate di noi due Se già ve lo immaginavate o oh, è stata una sorpresa Sinceri vi voglio sinceri E niente allora ci vediamo domani con un prossimo video Fino a non so quando però per tutto dicembre Un video il giorno Anche con me Sì ci, video... ci saranno altri video con me Visto che adesso è la mia ragazza Ve le combinerò tantissimi non, non ci possiamo più nascondere E eh, niente dai eh, Ciao